Splendida tecnica, guardiano. Hai dimostrato la tua padronanza del livello 2 con grande abilità. Orna oh. genida! Poteri Mecha Troppo forte Cryptus Lampo glaciale Questa sì che è precisione Cosa? Tutto bene, Cryptus. Dovevo soltanto tenerti occupato per qualche istante. Concentrazione! Ah! Lampoglaciale! glaciale! Sei stato fortissimo, è stato grandioso È stato coordinato molto precisamente La precisione è grandiosa Precisamente eh, Solo i glaciali riescono a rendere la grandiosità noiosa You're meaty!